Come acquistare la licenza Ultima Farming License con USDT ERC-20? L'acquisto dell'ultima Farming License è il primo passo da compiere prima di avviare il farming del token Ultima. Puoi pagare la licenza con USDT, Cash Balance o Ultima. In questo tutorial ti mostreremo il processo di pagamento in USDT ERC-20. Per acquistare l'Ultima Farming License con la Stablecoin USDT ERC-20, accedi al tuo account personale sul sito web di Ultima Farm. Scorri la pagina verso il basso. Vedrai i pacchetti di Ultima Farming License disponibili per l'acquisto. Seleziona la licenza che fa per te e clicca su Upgrade. Aggiorna. Si aprirà una finestra di selezione del metodo di pagamento. Seleziona USDT ERC-20. Accetta i termini selezionando la casella di controllo e clicca sul pulsante Acquista. Nella finestra comparsa Coin Payments vedrai l'importo in USDT rsc 20 e l'indirizzo del portafoglio a cui devi trasferire l'importo specificato. L'indirizzo del portafoglio sarà disponibile anche sotto forma di codice QR. Per effettuare il pagamento, copia l'indirizzo del portafoglio dalla colonna Indirizzo e invia i fondi ad un exchange, da un servizio di scambio o dal tuo portafoglio.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 Il passo successivo è quello di pagare le Ultima Farming Units. Speriamo che, dopo aver letto questo tutorial, tu non abbia dubbi sull'acquisto delle licenze. Ti auguriamo alti profitti e grandi risultati.